Ciao a tutti, oggi vi mostro come utilizzare Google Keep per recuperare il testo dalle immagini. Questo è molto utile quando ad esempio abbiamo delle schede in JPEG e abbiamo la necessità di ricavare il testo. Nel caso ad esempio di alunni che necessitano di uno zoom del carattere molto elevato, questa tipologia di esercizio è molto difficoltosa da leggere. Nonostante infatti proviamo a zoomare il testo si sgrana e diventa molto difficile muoversi all'interno della pagina vediamo ora come utilizzare google keep in questo senso prendiamo la nostra immagine possiamo fare anche copia e incolla oppure caricarla dal pc e la trasciniamo qui una volta che è caricata clicchiamo su altro recupera testo immagine a questo punto con il tasto destro clicco su seleziona tutto copio vado nel mio foglio drive e incollo il mio consiglio è quello di incollare con la formattazione e successivamente andare a sistemare il testo nel modo preferito vi mostro ora un esempio da un testo un esercizio su live worksheet in questo caso utilizzo la funzione cattura schermo vado a selezionare il testo che mi interessa a questo punto copio, torno su Keep, incollo qui la mia immagine. Dopo qualche secondo è possibile recuperare il testo. A questo punto seleziono tutto, CTRL-C copio, torno sul mio documento e incollo. In questo caso, come vedete, rimane questa tipologia di formatazione. A questo punto che cosa possiamo fare? utilizzando il componente aggiuntivo remove line breaks poco tempo tutto quanto il testo mi verrà um, sistemato senza spazi fra le righe dopodiché posso andare a sistemarlo se ho necessità posso andare ad ingrandirlo personalmente quando lavoro con um, carattere di questa dimensione utilizzo lo zoom al 50% e riesco a muovermi tra le pagine più velocemente. Google Keep eh, recupera il testo delle immagini anche da un testo scritto manualmente quindi caricando ad esempio un testo scritto a mano da un alunno è possibile recuperare il testo. Oltre a questa funzione dallo smartphone è possibile attivare la funzionalità accessibilità che legge in automatico il testo recuperato. Spero di esservi stata utile e che questo trucco vi aiuti a risolvere le difficoltà quando ci troviamo di fronte a testi non accessibili a tutti. Ciao!